Ciao, sono Federica, vengo da Torino e studio relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa presso lo di Milano. Sono arrivata qui con Forstars ad ottobre, sono stata qui per tre mesi e ho effettuato uno stage presso un'azienda che importa arredamento di lusso in tutta la Cina. La cosa più stimolante dell'ambiente lavorativo a Shanghai per me è stata l'enorme responsabilità che mi hanno dato sin dall'inizio, sin dal primo giorno in cui sono entrata a contatto con questa realtà per me completamente nuova. È stato molto difficile inizialmente relazionarmi con i cinesi a causa della grossa barriera linguistica che c'è tra il mondo occidentale e il mondo orientale. Ho imparato un po' di cinese grazie a Forstars che ci ha organizzato un training linguistico. Le prime due settimane arrivati qua a Shanghai sono andata a scuola tutti i giorni, mentre per il resto dei miei tre mesi andavo a lezione una volta alla settimana. Non ho ancora progetti lavorativi una volta tornata in Italia perché devo ancora finire il mio percorso di studi, però grazie a questa esperienza sono riuscita a focalizzare i miei interessi per il futuro.